Eccoci qua, benvenuti a un'altra, seconda puntata di Finanziaria Mente. Io sono Maurizio Poli, consulente ed educatore finanziario. Non solo, solo perché presto avremo in video Giussi Biondelli, da, direttamente dal suo ufficio, perché facciamo anche una prova per gli ospiti che arriveranno. Oggi vogliamo sperimentare i potenti mezzi di World well TV. Ringraziamo la regia, però soprattutto lo sponsor, che è qua da noi. Eccolo qua, la cialda è pronta e anche Angela, buongiorno Angela, buongiorno, guardate che bella che è Angela, sorridente, e oggi beviamo un buon caffè per iniziare una giornata molto molto interessante, la tazzina, guardate che finezza, buono, buono, un caffè veloce perché è già lunedì e bisogna un bacio virtuale ad Angela, salutiamola perché è sempre gentile, la segretaria e la colonna portante di Well TV che mi aiuta in, in queste situazioni abbastanza particolari per quanto riguarda dare la sveglia al conduttore perché l'ha visto un po' addormentato questa mattina un bacio Angela e buona giornata Angela adesso ci siamo siamo collegati per quanto riguarda il discorso del finanziariamente e partiamo con l'hashtag che è ottobre edufin 2020 che è lo slogan del mese di ottobre per il comitato dell'educazione finanziaria siamo in eh, diretta sul canale digitale 231, sul vostro telefonino, tablet, pc, in streaming www.welltv.eu e sulle pagine social di WellTV, Your Solution Your Solution e la mia, Maurizio Poli, la pagina di Facebook. Quindi la diretta è ovunque, poi troverete sicuramente la possibilità di rivederci in replica il sabato, il eh, venerdì, scusate, alle ore 13. Ma tornando agli argomenti di oggi, oggi introduciamo anche l'angolo, nel mese dell'educazione finanziaria, l'angolo, come amo chiamarlo io, del gatto e la volpe. Il gatto e la volpe, cioè seppellisci qua nell'orto dei miracoli i tuoi denari e domani mattina diventerai ricco. Direttamente dalla pagina del sito che la regina mi sta aiutando, andiamo subito a vedere cosa ha fatto la Consob venerdì scorso, le delibere, eccole qua. Abusivismo finanziario, la Consob oscura cinque siti web, ecco, questi cinque siti web che verranno oscurati, ci vorrà qualche giorno ancora, c'è il decreto ufficiale, perché nel decreto crescita è previsto, da parte la, la possibilità di dare alla Consob, di oscurare chi abusivamente fa richiesta di denaro online, quindi le telefonate che ricevete del trading venite qua, facciamo diventi ricco in una notte i certificati, le opzioni tutte cose molto interessanti tutti strumenti molto utili dal punto di vista finanziario ma se usati male possono provocare dei danni economici non indifferenti e qui sono riportati sulla nostra pagina www.mauriziopoli.it trovate l'articolo completo con l'elenco dei siti che sono stati oscurati tra l'altro se non ricordo male uno è addirittura lo sponsor dell'Inter che aveva sul, sulla maglietta le, le, questo, questo sito qua che verrà oscurato questa settimana quindi per dire attenzione sempre al gatto e alla volpe, attenzione sempre ai facili guadagni, attenzione sempre a chi vi promette di farvi diventare ricco dall'oggi al domani con una telefonata o con dei siti non controllati, non certificati sul sito della Consob trovate un link dove potete verificare se quel sito di trading ufficiale a tutti i crismi per essere controllato per essere certificato per poter funzionare perché ce ne sono ottimi che funzionano che sono messi al servizio dalla società e banche che funzionano molto bene ma come dicono gli inglesi handle with care maneggiare con cura e conoscere quindi magari qualche corso molti istituti finanziari molti fondi fanno dei corsi gratuiti per quanto riguarda il trading online quindi una cultura finanziaria per avvicinarsi a questo mondo. Io dico sempre che il coltello puoi tagliare pane e salame con gli amici, puoi ferirti un dito o puoi uccidere qualcuno. Dipende come usi lo strumento. Così anche per il trading online e per tutti gli aspetti finanziari della propria vita personale. Ma andiamo a collegarci, do subito la parola alla regia per collegarci e salutare Giusy Biondelli. Eccola qua. Buongiorno Giusy. sentito? Giusy? Eh, scusami Maurizio ma non ti ho sentita. Ha detto buongiorno, buongiorno Giusy, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno a tutti Giusy, un po' più, un po più di voce, eccola qua, sorridente sempre la Giusy. Era le prime prove tecniche per vedere per i nostri futuri ospiti se funziona tutto. Avvicino tutto. il microfono che magari... Ecco sì, funziona bene Giusy tutto il meccanismo nel tuo ufficio? Sì? Sì. Ti trovi nella sala riunioni, vedo, me la riconosco dai quadri di Cremona che sono dietro di te. <ride> Eccoci qua. La domanda oggi per Giussi è: introduciamo nella, nella seconda puntata il concetto molto importante delle polizze. Cosa sono le polizze e come vengono affiancate nel discorso anche previdenziale? Giussi, lascio a te la parola per introdurre questo argomento molto delicato ma molto importante. Beh, immagino che riguardo a questa domanda si parli in particolare delle polizze vita, perché chiaramente il, il parco eh, che riguarda tutta la, regol la regolamentazione delle polizze sono, riguarda sia le polizze danni che le polizze vita. Quindi, in particolare, siamo nel mese della previdenza, lo strumento, è la, la, la, la, il, il il contratto che normalmente si eh, utilizza nell'ambito della previdenza è proprio lo strumento della polizza vita, che ce ne sono di vari tipi. Più volte Maurizio abbiamo detto che polizza vita è dire tutto e niente perché comunque di rami vita ce ne sono sei e quindi bisogna capire esattamente che cosa, qual è l'obiettivo, che cosa si vuole ottenere eh, da quello che si sta facendo, come sempre del resto. No? Noi, Assolutamente siamo sempre molto attenti a predicare sul discorso della pianificazione e pianificare significa capire quali sono gli obiettivi da raggiungere. È ancora più importante quando si parla di polizze vita, perché possiamo parlare di una polizza vita che va a proteggere semplicemente dal rischio di premorienza, e allora parleremo di uno strumento ben preciso, come ad esempio la temporanea caso morte detta TCM. Oppure ehm, possiamo parlare anche di uno strumento per fare investimenti, quindi allora. Eh, possiamo parlare di gestioni separate, possiamo parlare di polizze di ramo terzo, dipende sempre da di cosa si vuole ottenere. Quello che a volte però riscontro con i clienti, e mi capita spesso, che ci sia un po' di confusione tra i soggetti anche delle polizze. Intendo soprattutto chi è il contraente, chi è l'assicurato e chi è il beneficiario. Questo aiuta sempre per eh, riuscire a pianificare bene che cosa si vuole ottenere? Perché il fatto che sia che io sia un contraente della di una polizza, ma non sia anche il beneficiario, o che io sia il contraente e l'assicurato e non abbia definito in modo corretto i beneficiari, può rendere inefficace la mia volontà di pianificare o di ottenere un determinato risultato, che, magari non so, farà avere un capitale ad una determinata persona, ad una ben precisa persona o ad un gruppo di persone. E questo è importante. Cioè quindi l'importanza del conoscere gli strumenti è proprio in questo, in questo senso, cioè riuscire ad utilizzarli per ottenere il nostro obiettivo. I titoli di giornali sull'ambito delle polizze vita si sono sprecati, quelli più famosi riguardano il, la, i vari scandali politici che potevano esserci in ambito di polizze vita stipulate a, a, a loro insaputa piuttosto che altre situazioni. In realtà non è lo strumento che va demonizzato, sono le persone che lo utilizzano in maniera eh, scorretta, in maniera anche sleale, ma lo strumento è uno strumento che va declinato nel suo giusto utilizzo. Fare la polizza vita, per me il primo step che è assolutamente l'obbligo per tutte le famiglie è valutare la classica temporanea caso morte, perché io metto sempre l'accento su, su questo aspetto. Perché spesso non si pensa che magari nella propria famiglia o nella propria cerchia di persone eh, noi siamo un elemento importante dal punto di vista, soprattutto parlo ovviamente reddituale, è ovvio che non esiste nulla e nessuno strumento che allevi il dolore della perdita di una persona. Ma potrebbero esserci anche situazioni drammatiche anche dal punto di vista economico, soprattutto quando ci sono dei mutui, quando c'è un indebitamento, magari quando ci sono dei figli piccoli, dei figli minori e quindi ehm, c'è difficoltà nella continuità dal punto di vista del mantenimento di questi, di questi bambini o magari difficoltà nel proseguire con, la loro, con il loro processo di formazione o di scolarizzazione. Quindi è per questo che io il primo step, il minimo sindacale diciamo, che io eh, suggerisco sempre alle nostre famiglie, ai nostri clienti, anche alle persone single che magari vogliono tutelare dei genitori, delle, delle persone a loro care, non c'è obbligatorietà di, legale, di legame familiare, ormai abbiamo imparato con, le, con la nuova eh, dimensione sociale della, del concetto di famiglia, non dobbiamo fermarci a un vincolo di sangue o di documenti formali. Per cui però la classica temporanea caso morte è lo strumento che ci permette di assicurare un capitale ad un beneficiario ben preciso in caso di una eh, premorienza nostra ovviamente. E questo è rassicurante a seconda di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere. Se io voglio tranquillizzare eh, mio marito che un domani non ci sarò più, però avrà un capitale per crescere i nostri figli, è importante. Se io voglio rassicurare eh, la, un, mio, un genitore che è anziano e che però se io non dovesse esserci è necessario che lui... Eh, abbia la possibilità di essere autonomo dal punto di vista economico avendo un capitale in caso di assistenza lo posso fare posso eh, mettere beneficiario il mio convivente piuttosto che il mio fidanzato la mia fidanzata cioè, non, non ci sono limiti nell'inserimento del beneficiario all'interno delle polizze vita chiaramente nel rispetto sempre delle quote legittime, ma questo apre un capitolo riguardante la, il diritto di famiglia nell'ambito della successione ma Ecco, mh, genericamente quello che voglio dire è che la classica temporanea casa morte è molto flessibile ed è, adatta, ed è adatta veramente, sottolineo, è adatta a tutte le tipologie di eh, necessità economiche. Cosa vuol dire? È chiaro che magari io non potrò permettermi una polizza che garantisce il capitale da un milione di euro al beneficiario, perché il premio è troppo, eh, troppo corposo, ma Posso garantire magari un, un capitale da 20.0 euro, cioè devo capire e calibrare a seconda dell'esigenza della famiglia, della mia esigenza in termini di sostenibilità del premio economico, eh, del premio assicurativo. Scusate, eh, posso, posso modulare la, questa, questo strumento per ottenere il risultato di garantire un capitale. Poi da qui, all'interno delle polizze Vita, Maurizio, ci sono anche polizze che sono le ramo terzo, le ramo primo, le ramo terzo, che sono... un secondo, va benissimo, questo è il primo step del temporaneo sì. caso morte, è un primo gradino per la protezione della famiglia, dell'imprenditore e di tutto quello che ruota intorno. È la... Se vogliamo proteggere, se parliamo di proteggere, questo è il primo strumento che possa parlare di protezione della famiglia, in senso largo allargandola alle attività, alle persone, Beh, famiglia spesso... estesa nel concetto più ampio che siamo abituati in questo periodo a, ad affrontare e da leggere anche sui quotidiani, come diceva Giussi, conviventi, non conviventi, eh, eh, non nel, nel, nello stato di famiglia, insomma la TCM è molto flessibile da questo punto di vista e quindi sì. può proteggere anche a costi come diceva giustamente la Giusy, abbastanza abbordabili. Più giovane sei, meno vai a impegnare. E meno denari. paghi, ovviamente. Quindi questa è la Certo, importante. e poi ecco. Vero Giussi? Questo è l'aspetto. Poi un ti do altri 5 minuti per parlarci velocemente di un, di un altro strumento relativo alle polizze vita e poi passiamo a una, una, un argomento che c'è sul sito per passare i saluti. Vai pure Giusy. Un altro argomento delle polizze vite, un altro piccolo solo... passetto. Allora, solo per concludere il discorso della TCM che hai, hai dato l'incipit tu, Maurizio, ecco, molto spesso anche le imprese sottoscrivono come contraente le, le classiche temporanee caso morte proprio perché devono garantirsi un capitale nei confronti del rischio di premorienza di, di un manager che può essere l'uomo chiave piuttosto che dell'imprenditore, quindi dotano, proteggono la propria azienda, dotano, cercano di dotare la propria azienda di un eventuale capitale in caso di premorienza per la continuità aziendale, quindi questo è per sottolineare l'importanza di questo strumento. Poi stavo dicendo all'interno dei rami delle, delle polizze vita ci sono Altri due rami che sono quelli più conosciuti, che sono le gestioni separate, sempre ramo primo e ramo terzo, perché sono in realtà dei veri e forme, delle vere e proprie forme di investimento. Quindi cosa significa? Che all'interno c'è un motore finanziario, ci sono degli strumenti finanziari. Nel caso della gestione separata, normalmente ci sono dei, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, mentre invece nel ramo terzo... Eh, ci sono degli strumenti un pochino più, definiamoli rischiosi rispetto a quello che potrebbe essere un'obbligazione o un titolo di Stato che sono quindi eh, OICR, sono i, i famosi fondi comuni di investimento. Eh, cosa, ha, cosa hanno di particolare il fatto di mettere questo tipo di forme di investimento rispetto a sottoscrivere delle obbligazioni al di fuori del contratto assicurativo? è che il contratto assicurativo ha dei requisiti dal punto di vista giuridico che garantiscono altri obiettivi nell'ambito della pianificazione. Cosa significa? Con il contratto giuridico io posso, appunto, l'ho detto prima, stabilire chi sarà il beneficiario. Se io sottoscrivo 5 fondi comuni in un dossier titoli tradizionale eh, e se io sottoscrivo 5 fondi comuni all'interno di un ramo terzo, non ho la stessa opportunità. Nel, fondo, nel dossier titoli tradizionali io non potrò definire chi è il beneficiario per intenderci, mentre invece all'interno dello strumento assicurativo lo posso fare, posso definirne oggi uno, posso scrivere Mario Rossi oggi e magari tra due anni, tra tre anni, tra sei mesi la mia vita cambia o ho bisogno di cambiare il beneficiario, lo posso fare. L'altro aspetto che si ottiene all'interno dello strumento assicurativo è la pianificazione fiscale, quindi c'è la possibilità di rendere efficiente fiscalmente il mio investimento. Cosa vuol dire rendere efficiente fiscalmente? Che tutto quello che succede all'interno del mio investimento ha una compensazione fiscale e, e posso eh, rinviare al futuro la fiscalità. Rinviare significa fino a che non liquido la mia il mio investimento e questo è un altro aspetto importantissimo, oltre a quello che molto spesso gli imprenditori chiedono, che è tipico del contratto assicurativo ed è l'impignorabilità e l'insequestrabilità della, della forma di investimento, cosa significa? Che ci sono eh, dei requisiti dei, dal punto di vista contrattuale fa sì che ovviamente eh, chi, il contraente non deve essere già in una situazione di eh, pregiudizievoli piuttosto che eh, di insolvenza segnalata in centrale rischi, ma eh, può eventualmente ecco, contare su questo aspetto, il fatto che eh, il suo investimento, se fatto con pianificazione, fatto con, per tempo, possa godere di questa, di questa forma di tutela, di impignorabilità e insequestrabilità verso i terzi e quindi di essere tutelato e di tutelare la propria famiglia o i propri cari appunto in, in senso esteso come abbiamo detto prima. Bene Giussi, bene, questo aspetto qui hai toccato veramente dei punti che magari la prossima la terza puntata ci spiegherai, hai detto qui, collegato le polizze, hai nominato la centrale dei rischi che molti non, non conoscono, che è legata alle piccole e medie imprese e alla prossima puntata ci parlerai delle novità che ci sono in ambito della centrale rischi, cosa serve la centrale rischi, insomma ci erudirai da questo punto eh, di educazione finanziaria ci parlerai un po' di questo aspetto se sei d'accordo Giusy okay? Volentieri. Volentieri ancora 5 minuti dopo una, per la chiusura però intanto voglio ritornare dalla regia e dire l'altro commento che c'è sul sito www.moriziopoli.it è minori ed eredità noi parliamo anche di questo, qui c'è l'articolo del Sole 24 Ore tratto dal sito del, del notaio Busani che dice che è nulla l'accettazione del minore senza beneficio di inventario cioè l'eredità è nulla senza l'accettazione del beneficio di inventario l'eredità è devoluta a un minorenne può essere accettata per il tramite del suo rappresentante legale solo con il beneficio di inventario nulla L'accettazione che il minore faccia sempre per mezzo del suo legale. Quindi, Giussi, questo è un aspetto particolare, una sentenza della Cassazione. Ma cosa vuol dire per così già che ci siamo, siamo sull'argomento, saltiamo un po' le polizze, beneficio accettare con o senza beneficio di inventario un'eredità? Tanto per dare collegandoci un po' alla realtà di quello che succede. Beh, eh, accettare con beneficio di inventario è assolutamente una procedura che tutela i coloro o colui, in questo caso i minori, eh, qualora il patrimonio ereditato, diciamo, sia inferiore alla massa debitrice, debitoria. Eh, in buona sostanza il rischio è di trovarsi la mara sorpresa che anziché eh, acquisire un valore eh, si rischia di dover tirare fuori i soldi in, poche, in, poche, in poca sostanza accettare con beneficio di inventario è una modalità che serve a tutelare proprio contro questo rischio significa sostanzialmente appunto fare un atto dal notaio riferimento alla successione in questione e dire che si accetta con beneficio di inventario interviene eh, il notaio che provvede a fare l'inventario del patrimonio, dove per fare l'inventario del patrimonio è proprio un elenco, esattamente l'idea dell'inventario che abbiamo, classica, di un tempo, dove si scriveva su un brogliaccio tutto quello che era l'elenco delle cose che si c'erano a fine anno, la stessa cosa fa il notaio, quindi eh, formalizza un elenco di valore e dall'altra parte ci sarà un elenco della parte di quello che sono i debiti, quindi tutto quello che va a, a diminuire eh, la massa ereditaria, in maniera tale da capire qual è il risultato finale e se il, colui che ha richiesto di accettare con beneficio di alla fine accetterà l'eredità oppure no. Ed è assolutamente tutelante, I, normalmente non solo in caso di minori, ma quando c'è un dubbio non si ha bene la consapevolezza di quale sia eh, la situazione patrimoniale della, della persona, del dominus, che tecnicamente viene definito così, della, della persona che è venuta a mancare, eh, quando non si ha sufficiente consapevolezza è sempre meglio, anche per gli adulti intendo, non solo per i minori, eh, è sempre meglio optare per questo tipo di modalità. Giusi, qui ti ho tirato dentro proprio nell'ambito della successione e eredità dove tu stai già facendo un master dove noi seguiamo, siamo anche consulenti patrimoniali, stai specializzandoti proprio in questo ambito, ne parleremo ancora delle tematiche legate alla successione e all eredità ma era una notizia apparsa su Sole 24 Ore sul sito del Notaio Busani recentemente ed era un particolare per un minore che eredita, quindi volevo Dare a certo. te la possibilità di spiegare cosa vuol dire beneficio di inventario. Ma grazie Giuseppe per questo tuo sempre preciso e puntuale, mm. sempre una colonna portante per quanto riguarda gli aspetti meramente poi tecnici, perché poi bisogna saperle le cose, divulgare e poi applicare a seconda della famiglia, dell'impresa dell eccetera, la soluzione migliore che si possa dare alla famiglia, all'impresa, per la protezione, la trasmissione del patrimonio, ma soprattutto, come diciamo noi, siamo nati per proteggere. Il mese dell'educazione finanziaria, qui ho l'adesivo, del comitato dell'educazione finanziaria che ci è arrivato il materiale, potete passare dal nostro ufficio a Cremona o a Brescia, qui trovate la borsa del comitato dell'educazione finanziaria, con del materiale, degli spunti, dei segnalibri, tutte riflessioni per quanto riguarda le, il maneggiare il proprio denaro, il prendersene cura se non te ne prendi cura tu, chi può prendersi cura del tuo denaro e del tuo patrimonio i consulenti finanziari gli educatori finanziari sono al tuo fianco per pianificare, per aiutarti a comprendere meglio o perché no, eh, farti percorrere insieme la strada del, del denaro e per proteggerlo soprattutto perché è fatto di fatica, di sudore e di prospettive per il futuro. Eh, Giussi, l'ultima domanda, hai due o tre minuti per poi devo passare i saluti. Fammi solo un accenno sul discorso della del, del, del, del, del, del, del pianificazione finanziaria relativa alla pensione, quindi un fondo pensione. C'è capitato questa settimana due o tre ragazzi giovani che si sono approcciati a farci questa domanda. Come posso proteggere il mio futuro hai due minuti proprio flash, poi ci torneremo nelle prossime puntate. Beh, eh, tra l'altro sempre nei rami delle polizze vita esiste il ramo sesto, che è proprio quello dei piani pensioni, quindi che è relativo alla pianificazione della previdenza complementare, al di dell'adesione ad, ad un fondo pensione aperto o chiuso eh, che si voglia. Beh, l'hai detto tu prima, prima si comincia meglio è... Assolutamente, chi si approccia ad una pianificazione di previdenza complementare eh, se lo fa il prima possibile nella vita, al di là che uno pensa che sia un problema lontano nel tempo, ma di fatti la pianificazione previdenziale è una pianificazione di lunghissimo termine e quindi assolutamente è assolutamente importante iniziare presto, ci permette, ricordiamoci sempre che negli investimenti in generale, ma in particolare nella previdenza complementare, il tempo è il nostro alleato, ci permette di poter accantonare un capitale che possa essere eh, ad integrazione del nostro reddito pensionistico un domani quando noi avremo, matureremo l'età pensionabile. Eh, sono Ormai sono tutte soluzioni e strumenti di eh, previdenza complementare che sono molto flessibili ed elastici, quindi dal conferire il semplice TFR, quindi aderendo ad una forma pensionistica e quindi dando l'indicazione al proprio datore di lavoro di conferire il mio TFR all'interno del fondo pensione, quindi significa per l'aderente non un'uscita extra, ma semplicemente conferire il TFR che normalmente eh, magari lascerebbe in azienda oppure inconsapevolmente eh, va ad alimentare il Fondimps, perché molte persone non sanno che in realtà non è proprio in azienda, eh, ma comunque si può minimamente conferire il TFR fino ad incrementare quello che è una, un versamento fatto... O programmato, quindi magari mensilmente stabilisco delle regole e verso eh, un tot, 100, 200, quello che mi posso permettere, che deve essere sostenibile per la mia vita finanziaria, oppure anche se non voglio darmi la regola tutti i mesi, posso anche decidere di fare un versamento aggiuntivo, un bonifico all'anno, un bonifico ogni sei mesi, quando mi sento e quando ho la liquidità. Una particolarità sì, che voglio... Ti fermo, Giuse, va bene, perché mancano poco, una manciata di secondi alla chiusura, ci torneremo anche con eh, il dottor Andrea Rocco, Andrea. In che pensione sa, si sarà una puntata di un'ora che parleremo di previdenza verso fine mese, ma ne parleremo ancora in puntata. Oggi abbiamo fatto una carrellata veloce per quanto riguarda un tema importante per l'educazione finanziaria e eh, quanto manca regia per chiudere la, la puntata, manca un minuto, lo voglio dedicare, oggi è il mio compleanno devo ringraziare già le centinaia di auguri che stanno arrivando su Facebook, LinkedIn, sul mio WhatsApp che, è, che serve anche a voi per quanto riguarda le domande che ci volete fare 349 571 4319 ringrazio tutti per gli auguri perché il telefonino sta esplodendo letteralmente Aguri. per gli auguri ma questo non voleva essere, sì voleva essere, voleva essere un ringraziamento per tutti e un saluto, ecco qua che la regia è precisissima per quanto riguarda, qui c'è una mail dove potete scriverci le vostre domande, i vostri quesiti e questo è il telefono dove potete mandare un whatsapp relativo alle domande per l'educazione finanziaria, cioè il vostro denaro, il vostro futuro, il vostro presente, coltivare il vostro presente per proteggere il vostro futuro. E come diciamo sempre noi, rimandandovi alla puntata di lunedì prossimo alle 8.30, è la replica di questa puntata. I nostri saluti ricordando che il risparmio di oggi è il pane di domani. Alla prossima!